dell'area marina protetta delle 5 estreme e bel dinamico stiamo provando siamo nel golf di la spezia al porto stiamo provando il sm56 in il se devo dire posso La stabilità e soprattutto il binomio di spazio, struttura e validità, questa sì, provando gli ami con i motori qua vale abbiamo una mobilizzazione testa, però provandolo con i motori la risponde bene. No, hai un vantaggio cioè il vantaggio qual è? che avendo il motore più appruato eh, in questo caso hai un bilanciamento più efficace del trim perché basta regolare di qualche grado il trim eh, e questo trim ti cambia l'assetto infatti è per questo che vi dicono sempre provate ad andare a prua vediamo un attimo regolando il trim e queste, queste manovre sì, diciamo della, della regolazione degli assetti fanno quando si ha la necessità di fare dei rimorchi quando devi fare un rimorchio chiaramente immaginiamoci di dover ecco poi quella quel rollbar che c'è lì che credo serva per proteggersi dalla, dal motore deve essere portante cioè bisogna riuscire a capire quanto può spingere quanto può tirare no? allora se noi adesso dovessimo abbassare completamente in questo momento ci abbriviamo. Andate un po'. Potrebbero entrare degli schifo. Eh? Sì. No, non entra di Bene, Viene tutta un'altra cosa. Perché quando una barca quando una barca in questo momento si ingavona, cioè, sì, sì, in certo. Sì, sì, ho capito, certo, certo. No, no, no. no ma questa non la prenderci, questa qui la puoi anche mettere con un idrogetto e fargli il testacoda. Fagli fare il testacoda. Va giù ma non arriva non a arriva, non ingavonare. Arriva fare delle prove Ecco, che... Ci spieghi questa reazione? Sì, eh, sostanzialmente abbiamo stressato un po' lo staff, nel senso cambiando la direzione, cambiando gli assetti e soprattutto in accostata, nella forte accostata con raggio di curvatura molto stretto la barca in sostanza si impunta con, con l'angolo o di dritta o, o, di, o di sinistra e governa in una maniera atipica. In, questo, in queste condizioni, la barca mantiene stabilità e quando il motore smette di spingere, ritorna nell'assetto, nel bilanciamento originale con molta nat naturalezza. Non ha la spinta laterale dei tubolari, che in questo caso, in questa manovra, eh, lav lavorano in senso negativo, cioè ribaltano un po' i. i e quindi fanno oscillare in una, maniera, in una maniera a volte fastidiosa e magari in condizioni di, di mare formato inopportuni. E su questo? E su questo no, su questo devo dire che risponde esattamente con le spinte, con le forze che il motore riesce a in questo caso ripeto abbiamo una motorizzazione piccola si è visto che il motore non ce l'ha fatta nel momento della curva a spingerla a tirarla fuori però c'è un, un 40 cavalli quindi già con una motorizzazione Beh, questo è già slangiato con una motorizzazione da 80 cavalli secondo me è la sua motorizzazione bilanciata rende, rende tantissimo e promette bene devo dire la verità promette molto bene siamo contenti una gran bella barra